Grazie a tutti di essere qui questa sera, eh, abbiamo voluto invitare tutte le associazioni e tutti i cittadini, i comitati, e i sindaci e gli assessori del Sudes Milano perché crediamo che questo sia uh, un giorno importante che dia degli spunti per costruire un bilancio partecipativo diverso, io vorrei dire un bilancio compartecipativo. Abbiamo voluto quindi invitare anche le aziende e le banche e eh, questa sera avrebbe dovuto esserci qua il dottor Filippo Petrolati. Della nascente fondazione di comunità che ha avuto un imprevisto e quindi sarà eh, in sua vece qui eh, che ci dirà due parole, eh, Gabriella Gemo. Sì. Okay. sì. sì ehm... Come, come anticipato appunto, io rappresento Fondazione di Comunità Milano. La Fondazione di Comunità Milano è eh, un ente che si è recentemente costituito, fa parte del progetto delle fondazioni di comunità avviato nel eh, 1999 da Fondazione Cariplo eh, che ha costituito sul territorio Lombardo più le province di Novara, Verbania, Ossola. 15 fondazioni di comunità e eh, la settimana scorsa noi ci siamo presentati ufficialmente e quindi siamo la sedicesima fondazione di comunità. In questo percorso eh, Fondazione Cariplo ha negli anni appunto costituito queste fondazioni sul territorio con l'obiettivo di eh, creare eh, delle realtà che potessero essere proprio vicine alle esigenze dei diversi territori. Eh, L'ultima, siamo noi, comprende la città di Milano e il sud ovest e il sud est, l'adda martesana della città metropolitana. Eh, nella città metropolitana sono già presenti Altre due fondazioni di comunità, una che comprende il nord, quindi tutta l'area che va dal eh, Rodense fino a Sesto San Giovanni, Cinisello, Cologno-Monzese e l'altra che comprende tutta l'area <coughs> ovest, quindi eh, Ticino-Lona, tutto il percorso eh, del Ticino. Uh, due parole veramente poi lascio alla vostra serata. Um, appunto mi scuso um, da parte del dottor Petrolati che um, purtroppo ha avuto un inconveniente essendo fuori per, per lavoro e non è riuscito a rientrare in tempo. Eh, la fondazione di comunità è un'entità un po' particolare, non so se voi ne avete mai sentito parlare, se conoscete queste realtà, siamo ovviamente un, una onlus, un ente filantropico che ehm, di fatto eh, si mette a disposizione del territorio su cui opera e l'obiettivo è quello di portare un contributo di risorse ma anche di energie, di idee e quindi eh, con la volontà di confrontarsi e di collaborare con tutte le entità che operano su, questo, su questi territori. Mm, ovviamente la fondazione ha degli obiettivi eh, importanti di raccolta, di raccolta perché eh, l'idea è quella di costituire un patrimonio del della comunità eh, attraverso il meccanismo della sfida. Eh, il meccanismo della sfida funziona in questo modo, ogni euro che la comunità potrà raccogliere sul territorio e saprà raccogliere sul territorio, Fondazione Cariplo eh, ne metterà a disposizione altri due, quindi significherà costituire, eh, se saremo molto bravi nel giro di 5 anni, un patrimonio eh, di eh, 15 milioni di euro, perché l'obiettivo che ci siamo dati è di 5 milioni di euro in 5 anni. Eh, quindi questo sarà un patrimonio che è a disposizione dei progetti della, della comunità, di quelle che sono eh, le sue esigenze per fare fronte a tutte quelle che sono le progettualità che la comunità ritiene importanti. Eh, la fondazione di comunità però è anche un ente che sostiene le progettualità che nascono dal basso, che vengono dal territorio e quindi dal prossimo mese noi lanceremo un, il nostro primo bando eh, che di fatto eh, interesserà i territori eh, del, della città e del sud, sud-est, sud-ovest della damartesana. Eh, è una iniziativa è un, una, un progetto molto complesso e noi siamo abbastanza convinti di, di questo progetto ma anche eh, seriamente eh, impegnati a far sì che, che abbia successo e che possa essere una risposta veramente anche a creare delle condizioni migliori eh, delle nostre comunità. Quindi ogni iniziativa eh, come quella di stasera che voi state eh, portando avanti sicuramente saranno per noi anche una fonte, uno spunto eh, per ehm, avere appunto, eh, stimoli per, per portare avanti i progetti. La fondazione di comunità mh, non era ancora nata, si è costituita attraverso un percorso abbastanza complesso con un comitato promotore che l'ha portata avanti. Eh, però ha voluto dare un segno concreto della, della sua, del suo impegno e abbiamo già avviato un primo progetto, un progetto che noi diciamo emblematico e che è partito mh, da Milano, inevitabilmente siamo partiti da lì perché eh, è diciamo, il punto di partenza. Il primo progetto è quello del par dei parchi giochi per tutti, che cosa vuol dire? Ci siamo posti l'obiettivo di realizzare almeno in ciascuno dei nove municipi milanesi, Poi mi fa piacere poi se ci sarà eh, il presidente del municipio 2 Piscina eh, salutarlo perché eh, abbiamo incontrato appunto tutti i presidenti dei municipi milanesi per partire con questo progetto, il primo parco accessibile e inclusivo realizzato in collaborazione col Comune di Milano, siamo partiti dal Parco Montanelli, partendo non perché fosse il centro di Milano, ma perché era anche un rappresentativo eh, di un'attenzione specifica su questo tema. Mm, ma il prossimo parco che, già, eh, a cui stiamo già lavorando, eh, sarà proprio nella zona, ehm, nella, nel municipio 2, quindi ehm, interessa proprio il, il Presidente che sarà qui stasera. Però ovviamente la, il nostro obiettivo è quello di essere presenti su tutto il territorio e quindi sicuramente l'attenzione sarà quella di cogliere tutte le istanze che vengono anche dal sud est, come qui e eh, poi i, gli altri territori del sud ovest e dell'Adda Bartesana. Eh, io appunto vi porto i saluti del, del dottor Petrolati che è il direttore generale della fondazione e del presidente che è Giovanni Azzone eh, che conoscerete come ex rettore del Politecnico e quindi eh, mi fa piacere di avervi incontrato e eh, ci saranno sicuramente delle prossime occasioni per proseguire questa questo confronto. Grazie.